no no no no no <ride> ascoltala ascoltala mi fate ingazzare allora l'altra volta l'hai l'altra volta l'hai l'altra volta mi fate ingazzare Buon day, benvenuti in questo nuovo video, non vi prendete a male se mi vedete con la felpa, semplicemente ho la febbre, sono l'unico sfigato che può prendere la febbre a luglio, però sì ho la febbre quindi non iniziate a scrivere nei commenti, eh ma sei pazzo la felpa a luglio, no ho la febbre lasciate già un bel mi piace oggi sono qui con un video davvero speciale non so se avevate visto quello sul canale dei Locos dove praticamente io e Robbie avevamo due scatole e dovevamo romperne una dei due cercando di non spaccare quello che ci fosse all'interno oggi abbiamo deciso di fare un'edizione speciale insieme a Michelle e Brunella in un modo un po' originale che non ha mai fatto nessuno ovvero con delle sacche dove invece di romperle le butteremo a mare quindi iniziate già a commentare con hashtag petacolo tra l'altro trovate il link per il merchandising, trovate le felpe, i cappellini, le magliette, i top per ragazze, tutto in descrizione. Faccio una piccola introduzione, io e Brunella saremo in squadra insieme e affronteremo Roberto e Michelle in questa sfida. Ovviamente metteremo delle cose sia preziose che non preziose, cose a cui teniamo o a cui non teniamo nei secchetti. L'obiettivo è quello di cercare di buttare meno robe possibile dentro al mare. Anche se conoscendo Roby, so già che mi a buttare tutte le cose più preziose che ho visto l'ultima volta che mi ha fatto rompere l'iphone non voglio dilungarmi troppo quindi vi lascio al video spero che vi piaccia se volete altri video del genere iscrivetevi al canale mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel mi piace e in descrizione trovate anche i link di instagram di michelle brunella e Roby. siamo arrivati in spiaggia stiamo per iniziare la challenge com'è che la chiamiamo Uh, butta il sacchettino challenge Non buttare il sacchetto challenge No, butta il sacchettino Non buttare, non buttare. Non Ma se si che è di altra gente tu lo butti lo il Lo buttiamo come l'iPhone Siamo qua con Brunella Ciao Con il mio Roby Ciao ragazzi Io sempre, sempre presente E Michelle Ciao mi raccomando, in descrizione vi lascio anche il canale dei Locos perché cioè, abbiamo registrato un altro video qua a Rimini Quasi 50.000 ragazzi Iniziamo a Rimini Quasi 50.000 All'epoca, Quindi raga, passate tutto in descrizione Ok, iniziamo la challenge Lasciate già un bel <ride> mi piace, e commentate con hashtag Hashtag Buttate il sacchettino challenge Ok chianti. Ok raga, vi lasciamo i due sacchetti sulla spiaggia raga se prendete uno e vedete che c'è dentro qualcosa non devo potete, lo deve buttare lo stesso Sì ho messo una cosa di uno dei due e ah, no, è questo questo. È come questo allora si dice no no sicuro. Sì. Però io no no no no no no mi no no no no no no io no no no no no no è no no siamo partiti Non, non ci credo oh, Riprendi un attimo però Guarda il pietro parte Puoi notare? La sua ricchezza Vai potete girarvi Brunella, è una roba nostra o vostra? È una roba vostra. vostra. Allora io la, eh, lascio la responsabilità a te. Oh. Io prenderei quella a sinistra, un po di... deve contemplare. <ride> è una cosa importante? Bastante. No, no, no. No? No, con no, no, quella faccia poi. No. Come è minimo ma, ma avrà rimesso il telefono? Questa, questa qua. Questa a sinistra? Sì. Okay. Diretto, diretto! Beh, Secondo eh. me era quota. E' eh sì. buona raga è buona c'era ah! nell'altro Cosa c'era nell'altro? Cosa c'era nell'altro? Male, male, male, male No! E non è che dice vabbè ti metto il portafoglio tolgo la roba che c'è dentro No con e la roba dentro E così rischi di più No Franco no Andiamo per affidare una cosa preziosissima nelle loro mani E ah, la laviamo laviamo, se la, la buttano la laviamo. Io spero che con l'acqua del mare non si rovini. Uh, speriamo invece. Ah, giusto per farvi capire perché magari qualcuno sicuro c'è cioè sotto nei commenti e dicono no ma tanto c'è la sacchetta e è protetta. La sacchetta è fradicia. Oggi così esce tutta l'acqua, quindi c'è anche se c'è qualcosa dentro si bagna per forza. ok raga Vai. ci siamo Vai. allora adesso. te con le prossime oh, io... Brava, con prima hai scelto tutto è, è una cosa mia importante sì. a cui tengo tanto quindi affido la mia responsabilità a no, voi non puoi lo toccare scelgo i io. Lo scelgo io. a casa. Così lo cano raga era ora mio era la ti ho detto che è una cosa importante Ah, okay, vai a prenderla no che c'era? guardate, guardate raga tu c'era no quella di moschino <ride> Sai che con mare si rovina, vero? Come? Eh sì, no, aspetta. Perché è acqua e sale. Eh sì, sì, acqua e, acqua e sale. Acqua e sale, è si Raga diciamo. e fratello. Devi portare la vendetta. Incontro di fate lo registriamo. Vai. tutti ah, ah, sì. sì. sì, Insieme? Va bene. Arrivo, eh. Grazie. Arrivo. Ciao raga, Ciao. buona giornata. Ah, se siete onesti dovete mettere una cosa vostra perché io ho messo a rischio una mia maglietta importante. Ok. Sì, dai. raga, c'ha ragione. Ok. Ragazzi, c'è un monte da... Vai, giratevi! Avete messo la cosa vostra? Sì. No, io sto truccato, lo già sentito una volta, l'ultima volta ho spaccato, la, no, volta ho spaccato un iPhone seriamente. quando ho sentito Roby che mi ha detto che c'era una cosa sua seriamente. e ci sono okay. andato dai, giù dai. Allora, è una cosa mia, seriamente. Ok. Importante o e... tua? È abbastanza importante, quindi la a te. Sì, fra... No, oh, fatto. attento, eh. Ok. Quale scegli? Ma perché ridete? Però, fra... Fra, fra devi andare da davanti. Non no, io... la posso lanciare? No, no, pucciare. Sì. Pucciare? Sì. in mezzo alla tua. Dai. Ah, prendo Vai. quella a destra. Vai. Oh no, no, no, no! <ride> Affondala, affontala! No, Chissà. raga! Io Chissà. sono sicuro che lui c'è una roba mia. Perché questo è vuoto. Bro, bro! Ah. Ci fate, ah. fate ing***are, mi guarda. Bro. Allora, l'altro non te l'hai! L'altro non te l'hai, mi fate No frate Dai, dai no, no, no. no! No sono infame sei! Dai giochiamo un po' baseball! Un po' baseball blu! Basta video che rifusiamo sempre! Dai! Bello. Bello. dai, Rada, però. dai. No, no. Ma dai era uno scherzo! No è uno scherzo sul cavolo, la mia maglia di Gucci! Fra, ma Vabbè. Questa no no ah, fra, fra, fra, dopo cosa mi metto? dopo cosa mi metto fra? Mi prendi, no basta dai Pensa. chiudi il video chiudi il video no ma no, no. no, no. sei c***o <ride> <ride> <ride> non bro. doveva andare così? no guarda bro no. <ride> <ride> dai <ride> raga chiudi il video <ride> chiudi vai <ride> là chiudi il video. Bravo! Oh, oh, bro, dai vieni! no giù dai! no bello dai vai no no no no no no no Dai, no no no no no Whatsapp, fate gli screen, postateli come posto su Instagram, tagliate me Giuseppe, ma soprattutto anche la pagina Locos, l'official, loro no, anche noi, anche no anche noi, anche no. loro due se no piangono come appena fatto Giuseppe e noi vi scriveremo in direct, mi sono dimenticato di dirvi che i loro link dei loro profili Instagram saranno qui sotto in descrizione, quindi andate a pigiare il link e seguitele, ciao, un bacio, ciao!